ed eccolo il vincitore è lui boy, a sorpresa Isaac Kickerboy pettorale numero 4 peniano ha battuto tutti anche il favorito Michila grande prova sotto siamo abbondantemente sotto i 59 minuti e 30 secondi veramente entusiasmante questa Qui sulla rotonda di Ostia nella nuova versione dell'arrivo, del il secondo classificato è Kimutai. Wesley, Kimutai anche lui keniano. E adesso completiamo il podio: il terzo è Vichina, pettorale numero uno davanti a Bukatar. Sul piano Bukatar, il marocchino è in quarta No, no, il microfono funziona Guarda e 30 di gara. Guardate quante persone stanno tagliando il traguardo Qui inizia la festa della Roma Ostia Arrivano anche i peacemakers dell'ora e trenta Fabio Comina Taglia il traguardo con i palloncini Qualcuno urla, qualcuno piange Si abbraccia Si abbraccia si, si taglia a fette eh sana. Sì, infatti, qualcuno io lo per chiedere posso fare una domanda? una reazione a caldo, ce l'hai fatta, fatta? se l'avete fatta, già cioè, oh. siamo arrivati siamo arrivati a arrivata è una vera stupenda, qualcuno è più bella Sì, e poi quello che diciamo anche sempre lui che si comincia a le mani, si ispira e si è fatica no. a arrivare no, Grazie, no, no, no, no, no, no, no. io vi lascio respirare. Oh, eh, è bello questo anche questo... di vedere le onde sì, che vanno sia a partire da, dalla partenza ma poi ecco, anche vivere eh, da, da corridori questa esperienza che raccontare delle possibilità di bella. Autore